Ok. una macchina. Andato. Ma ah, sai, una... sai cosa ho fatto una volta con noi e Che cosa? praticamente um, è appena entrato una casa no? e avevo solamente questa revolver e lui aveva un pompa ecco praticamente riesco ad ucciderlo con un con due red di fila e rimango con 9 di e con 9 di vita bravo questi e... sono i rifiuti del delle spense invece due anni fa mm. quando lo spas quando erano i tempi d'oro dello spas che faceva sempre solo 200 mm. in una box fed pvp ho fatto 4 volte 200 di fila quante 4, 4 oh, 500, yeah, se non ma... mi oh. probabilmente ti avevi dato il like e avevi quittato è quello che avevano fatto è quello che è? hanno fatto bello no quitare no però ho dato dell'hackers sì. non mi sembra anche... non hanno sempre mi detto sembra... mi sembra anche giusto no ma io ho una buona ho una molto buona mia però eh, tutti visto che sono a prestazione tutti visto che sono la dicono che c'ho l'automia ma non ce l'ho An... no in realtà ce l'abbiamo tutti anche se lo togliamo ce l'abbiamo sempre in pochino ci sembra no in realtà subito subito c'erano i miei amici degli elementari che non volevano giocare con me eh? perché io ero troppo scarso eh? ho cominciato nella stagione 7 eh? ero troppo scarso poi c'erano tutti della stagione 5 4 e 3 che erano fortissimi e tempo capitolo 2 stagione 1 o 2 ero tre volte più forte di loro e noi cosa hanno fatto? hanno detto per poi gioca con noi per no dopo mi hanno richiesto tutti le amicizie e ci hanno cecchinato da dietro non so dove ah. ho visto solo il colpo passare interessante che, eh, che hanno dopo, è che ci è amicizia dopo ci hanno giochinato da dietro no aspetta <ride> no. No, non lo so da dove però ho visto un colpo passare a fianco a noi A fianco a me un cinghiale Non c'è più il cinghiale Il tuo eeeh fucile di precisione pesante uh -huh. Che verità è anche se blu Ah il mio è epico cinghiale è un altro qua vai vai osserviamo National Geographic un lupo attacca un cinghiale due cinghiali due cinghiali contro un lupo vai National Geographic hai chi mi c'è? Io scommetto sul lupo perché okay. un cinghiale se n'è già andato per conto suo si è ribaltato il lupo no imprevisto imprevisto non infierire sulla natura no <ride> <In> natura. aspetta <ride> aspetta te altro cinghiale c'è anche il lupo ah cinghiale Posso... e hey, della carne... Io ho mangiato della carne di ginghiale essiccata. Aspetta. Qua ce lo puoi cavalcare. vialo Vai. Ok. C'è mm. un lupo là in fondo. Lì. Secondo me non c'è.. ci è arrivato. Boh, andiamo. Vai, vai. Verso circuito. Bello. Ciò Ah. Da eh, subito non sapevo come come si cavalcavano gli animali. La prima volta. Non eh. sapevo eh? come si cavalcavano. Mi sono... Eh? Ma ha tirato un'incornata un... un uh... Sì, me l'ha già fatto vedere Leo. Ah, ah yeah. Questo qua. Il cinghiale. Il cinghiale. Andiamo insieme, va? O meglio. No, il mio cane è morto Ah. È schiantato prima il tuo. Sì, tipo moito. Tipo... Tornare troppo davanti a te. Lo so, secondo te è quello che stavo vedendo Oggi questo, questo cinghiale si chiamerà Gianluca. me no, mi piace quello? No, mi piace un bordo. Eh, Tornato in vita lupo. Sì, no boy. Adver... Ecco. È il lupo. È lupo? Ho trovato il lupo guardalo eh? Guarda, ho trovato il lupo io ho ucciso il lupo qualcuno eh. sta venendo qua Ho notato Vai sali Auch in che senso? Mi ha colpito in che senso ok Da dove? Da 10 sono le clombo bacche ok qualcuno ha riftato due hanno riftato una è una bananita sono due bananite però cioè mi piace lo spirito di squadra delle bananite nemmeno tipo delle banane Sto lasciando tanto lo chiudiamo aspetta che esce fuori Allora ah, lo lì io tanto arriva tanto passo il compagno adesso morto Vai il pulso. C'è il lupo, è arrivato anche il lupo. Un bel push. GG. Eh, eh, ci sono pure gli animali, c'è qualcuno che cavalca. Perché sono salito sul cinghiale? È stanco il cinghiale, perché mi fa salire tutto? 119. Push, push, push. Morto il cinghiale. Push, push, push, abbiamo messo. E andiamo in tempo. Se si sono chiusi dentro sono fuori safe. Aia, ah, yeah, aia. Yeah. l'ho ucciso ok oh, ti che ti cechinano no? le bananite ce l'ho safe vico vico aspetta che ti vuoi fare Sono rimaste solo le bananite. E qua dentro. Aspetta. Aspetta, c'è qualcosa di delicious. Dai muoviti, non ti, fai, non ti fai. scoprire. Okay. Oh yeah. stanno dove c'è? Ah, ho non ho sconato no. uno. Fuori Io, è... Non ci... Io non ho Io non, non ho Chickeno. Come non ho Chickeno. Non ho Chickeno. dai, col Chickeno allora. Un attimo Ok. No, no, tu l'ha bevuto. Non so che... come sia to, aspetta, ci sono. Ci... Okay. Allora, ah, Allora, loro sono in safe. Noi no. Sì. Ora adesso sì. sì. Arriva. Arriva. Stai giù. Stai giù. Vai più indietro, vai più indietro. Vai da dietro, vai da dietro adesso. Andati. Via, via, via, via. Dietro. Ho oh. uno? ecco da me Gigi Yoooo Gigi e veniamo al lobby